Non come noi si è nutrito, l'infinito, l'intangibile suo pane quotidiano. Oggi siamo invitati. Come quel giorno ci riapre le sue porte. Salpiamo su questi calici. Io, tu e il vino.